Salve ragazzi, quest'oggi vi propongo un libro novità di una casa editrice locale siciliana Il regalo della signora B, scritto da Cinzia Milite e con le illustrazioni di Sara Fornier, edito dalla Splen Edizioni <sussurra> Ragazzi vi stavo dicendo, il protagonista di questo romanzo è un giovane e immaginate che questo libro sia perfetto per l'età che va dai 9 ai 14 anni e il protagonista di questo ragazzo è appunto un giovane delle scuole medie che ama giocare con i suoi amici, ogni tanto passa dalla nonna eh, però ovviamente è sempre distratto più dal gioco eh, cosa accade? vicino alla nonna abita una signora la signora B, nessuno sa esattamente il suo nome la abita insieme al signore eh, però il signore non c'è d'inverno, ritorna solo d'estate queste sono delle coincidenze che poi noterete durante il corso del libro e capirete chi sono queste due persone e cosa accade? E vi stavo dicendo che vicino alla nonna abita la signora B. Un giorno Lorenzo vede la signora B tornare a casa e pian piano che cammina ehm, si accorge che dalle tasche perde delle pietre preziose come dei diamanti allora inizia a raccoglierle e dice wow ma questo è un tesoro! Queste pietre però, l'ultima proprio, era stata appoggiata sullo zerbino davanti la casa, il pianerottolo della nonna. E allora lui la raccoglie e in quel momento pensa... Busso alla nonna e le racconto cosa sta succedendo oppure vado a giocare che ci sono i miei amici che mi stanno aspettando. Niente, prendo l'ascensore, ho deciso, vado a giocare tanto dalla nonna, ci andrò a pranzo che oggi mangiamo tutti dalla nonna. E prende l'ascensore, quando entra e sta per scendere si accorge che l'ascensore non si ferma al piano terra ma va a meno 1, meno 10, meno 20, meno 100 fino a quando non si ferma e si apre in uno scantinato che però non, non conosce sono dei labirinti inizialmente pensa che quei corridoi li ricordano quelli della nonna ma in realtà non sono gli stessi e quindi inizia a perdersi, si innervosisce, si spaventa i corridoi sono sempre più bui allora si rende conto che però quelle pietre che aveva in tasca ehm, sono molto luminose, così le utilizza come luce ma corri corri non arriva da nessuna parte allora si arrende sfinito si appoggia a un muro e quando, e eh, d'improvviso, questo muro sparisce, cade all'indietro e sbatte la testa. Si sveglierà in un nuovo mondo, Polaris, eh, e qui incontrerà altri due ragazzi, Emif eh, e Bellatrix, che lo aiuteranno, diciamo, a raggiungere una maturità mh, eh, maggiore. Ecco, diciamo così. E infatti, è un libro che aiuta. A maturare, che arricchisce il giovane che lo sta leggendo perché eh, dalla prima pagina all'ultima sicuramente avrà ehm, avuto un insegnamento una morale, ecco il libro ha una morale eh, però non posso svelarvi nulla perché altrimenti io vi invito soltanto a leggerlo veramente è un libro valido che merita, carino, scorrevole ehm, ottimo, ottimo davvero quindi ve lo consiglio e ci vediamo la prossima settimana a presto